Quest'anno andiamo a caccia di saraceni, eh, saraceni che hanno eh, di, mh, ripercorso la nostra città nelle varie epoche saraceni e quindi anche eh, leggende legate ai saraceni come i leoni del duomo che si rianimano in una notte per farli scappare via. E tutto questo è per raccogliere fondi per l'orfanotrofio House of Flower di Kabul. Quindi vi chiediamo di eh, donare almeno insomma, una piccola somma. Chi può fare di più sappia che. Molto ben <ride> impiegata, abbiamo punti raccolti in tutta la città e si può fare anche al momento qui giù al comune, prima della partenza. Alle 20 ai portici eh, sotto i portici del comune. Il King Urbano anche quest'anno un appuntamento molto atteso da tanti che negli anni hanno seguito questa, questa, questo evento. Ed è veramente molto partecipato, quindi l'invito è di, a tutti di, di partecipare perché è interessante sempre scoprire quegli angoli della nostra Salerno che a volte eh, non conosciamo, anche perché presi dal, sempre dal, da uno stress quotidiano, di, di, di, eh, non riusciamo eh, a fermarci come vorremmo per, per ammirare, per conoscere al meglio quella che è la storia della nostra città. C'è sempre da scoprire qualche cosa, in modo particolare quest'anno, eh, la visita, eh, come al solito, è una visita animata, eh, dedicata ai saraceni, quindi a Gareni come erano chiamati una volta, santi e pirati. Eh, il pericolo veniva dal mare. Dobbiamo ricordarci che noi nel nostro stemma. Eh, abbiamo il, patrone, il nostro patrono San Matteo il suo motto è, eh, o almeno il motto che viene citato è eh, Salerno e Mie la difendo proprio in, eh, insomma, la leggenda racconta di questo miracolo eh, che appunto fece San Matteo eh, che fece arrivare una tempesta quando eh, San, eh, Salerno era minacciata dall'invasione dei Saraceni. Ma queste ed altre leggende le potremo ascoltare in occasione di questo trekking urbano e quindi venite tutti perché ci divertiremo ma soprattutto potremmo anche partecipare con un minimo di contributo a a un, un momento di solidarietà perché il ricavato andrà tutto per un orfanatrofio che ormai l'associazione Erkemperto da anni sta curando eh, in Afghanistan. Quindi eh, un doppio, eh, un doppio, una doppia finalità eh, che sicuramente non mancherà di cogliere il cuore di tutti quanti noi salernitani. Sto preparando, stiamo preparando noi attori e attrici che parteciperemo al trekking, al trekking della solidarietà il 24, venerdì 24, dalle ore 20, mi raccomando non mancate, stiamo organizzando qualcosa di interessante e mh, pare che stiano arrivando i pirati, questi pirati saranno accettati bene in città, saranno bene accetti ma o forse porteranno un po' di scompiglio, qualche novità? Venite il 24, vi aspettiamo, grazie. E insieme a Marco Reggiani, eh, il 24 sarò eh, con l'associazione Erquimperto a, a partecipare a questo bellissimo evento che ogni anno eh, appunto Paola eh, organizza. Eh, noi nello specifico quest'anno animeremo il quadriportico del Duomo e mh, ci sarà eh, Ariadeno Barbarossa che mh, diciamo è tornato una volta tanto appunto per fare una buona azione, eh, per questi bambini dell'orfanotrofio e ci sarà da divertirsi, eh, sarà un pezzo molto, molto divertente e anche interattivo, quindi chi parteciperà al trekking parteciperà anche al, al nostro pezzo, quindi state pronti. Anche questa volta volentieri eh, siamo a fianco di Erkian Perto eh, nella scoperta della nostra città e soprattutto ci piace diciamo, dire con una battuta che i saraceni questa volta sono tornati per fare qualcosa di buono. Infatti diciamo che abbiamo scelto questa come tematica della nostra visita guidata e quindi porteremo tutte le persone in giro per Salerno a scoprire i luoghi in cui i saraceni sono giunti o insomma ci sono delle storie legate a loro e andremo a scoprire questi tesori, alla caccia di questi tesori nella nostra città.